perché? no, va bene che differenza c'è tra l'impasto da pista normale e l'impasto da pista a fiamma? E questo è più buono vabbè ah. <ride> <ride> c'è l'ingrediente l'incrediente credo che chiaramente il dire perché è normale perfetto qui oh, ce l'hanno chiusa eh? come? No. Oh, oh,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 Ma no, che addirittura con il lievito madre. Con il lievito madre, il lievito madre. Ora se vogliamo vedere il suo interno, facciamo. un Guardate un po' stare con lei. Rimane croccante. Croccante? Ecco qua, facciamo un esempio. Eccola qua. Bella e buona io mm. sì, profumo il debito madre voi come l'avete fatto? Eh, lo, lo, lo, lo rigeneriamo sempre con un piccolo, la, siamo una piccola dose e lo rigeneriamo sempre neanche, sta festa? questo qua è il quarto anno il quarto anno consecutivo